Diciamo, classe maschile e classe femminile, i microfoni ce l'abbiamo, no, allora intanto adesso vi presento, mi pare importante che dalle parole del, del sindaco veniva fuori una vocazione di questo luogo, no? quello che si chiama il genus voci e da questo racconto che faceva il presidente eh, che non conoscevo io, quindi non, non, non sapevo l'origine diciamo, di questi spazi nella loro collocazione attuale, devo dire che questo genus l'ha molto indotto il presidente perché ah mi sono dimenticato sì di Carlo, sì. no perché non ho girato la pagina, sì sì, c'è anche Nicola, scusami Nicola, e adesso riprendiamo di Nicola Carli L'Aforest. E... No, perché l'ho distratto dal genus voce del presidente, perché questo è per un affabulatore racconta queste cose, cioè praticamente noi siamo qua in maniera abusiva, cioè da una chiave che si è preso il Presidente ha occupato gli spazi, ha detto il Bruno sì. ha occupato, ha occupato, occupato e per l'usucapione fondamentalmente un usucapione di meno anni è diventato questo splendore, però se invece pensate, guardate quando si diceva che con la cultura non si mangia tutte queste cose che abbiamo subito in questi anni, invece un luogo tutto sommato chiuso e abbandonato oggi invece è un luogo che è un vero e proprio della città, ma è anche un luogo appunto, una fabbrica di cultura, una fabbrica delle idee. Dicevamo allora oggi pomeriggio adesso fare una chiacchierata entrando un po' più nel merito, abbiamo un, un partner molto importante con esperienze molto diverse che però ruoteranno, come vi renderete conto, ruoteranno tutte attorno allo stesso concetto, cioè di come in realtà la conoscenza declinata nei, nei vari ambiti modifica in meglio ovviamente una società attraverso la costituzione, la costruzione di comunità, perché il tema vero, e lo vediamo attraverso davvero l'energia che sprizza il Presidente, che la differenza la fanno sempre le persone le istituzioni sono importanti la continuità delle istituzioni è importantissima ma poi la differenza vera la fanno le persone e quindi io volevo iniziare questo nostro incontro con Anna Maria Montinaro, che conoscevo prima però non sapevo chi eri tu, Anna Maria Montinaro, che è la Presidente dell'Associazione Presidi del Libro eh, che diciamo rispetto alla costruzione della comunità forse sono maestri, adesso dirò eh, farò un piccolo esempio di crescita di comunità da dove non c'era i libri e I presidi del libro sono una realtà molto importante, ce ne sono 118 in Italia, 34 gruppi di lettura, 24 associazioni e 12 librerie. E, eh, e quindi diciamo, il presidi del libro ha davvero in questi anni costruito una rete attraverso la, eh, un elemento molto semplice, la lettura. Dicevo della comunità, ehm, negli anni scorsi, tre anni fa, per la precisione, non, era una cosa un grafica ma che funzionava questo racconto, non tornando più al paese di mia madre, un paese in di Foggia che si chiama Bovino, avevo alcuni amici, in particolare una mia amica che insegna letteratura italiana a Bari, la professoressa Lea Durante, che mi chiedeva continuamente di tornare per fare delle cose a Bovino. Io ho detto, guarda, a non ci torno perché mia moglie di materia non ci vuole venire, le figli non ci vogliono venire, o ci intendiamo qualcosa una scusa per venire oppure non venire e ci inventavamo un festival letterario letture d'agosto tre giorni, 11, 12 e 13 agosto facemmo il primo anno a Bonino non c'è la libreria come in molti paesi non c'era una biblioteca e quindi facemmo questa prima edizione loro preso i libri in, in alcune librerie di Foggia con il nostro grandissimo stupore finirono tutti i libri e c'è stata la coda delle persone fino a tardi a sentire questi incontri l'anno successivo attraverso una serie di buoni uffici il Bovino è diventato un presidente del Libro e non solo è diventato un presidente del Libro un paese senza la biblioteca proprio per essere entrato in questo circuito e per l'importanza che tutti hanno sentito in questo piccolo paese di appartenere a questo circuito è nata una nuova comunità di lettura Ecco, allora io ho voluto raccontare questa cosa perché i presidi del Libro in realtà hanno realizzano concretamente queste cose, ovviamente attraverso le persone, però attraverso uno strumento che è appunto il, la vostra struttura. Ti volevo chiedere proprio questo, l'esperienza che stai facendo come Presidente della costruzione di queste reti, come le vedi nascere e dove vedi diciamo, l'elemento in cui si può lavorare ancora di più per, per implementare. Allora, buonasera a tutti, grazie mille, grazie mille a Filippo Giannuzzi, al Presidente che è sparito, scomparso per, per l'invito. Allora, in realtà i libri di Lindo sono nati ben 17 anni fa, nel 2002, grazie a un'intuizione di Giuseppe La Terza, innanzitutto, e altri sette colleghi, sempre editori pugliesi, e hanno avuto questa bellissima intuizione di creare dei gruppi di lettura, i presidi non sono altro dei, dei gruppi di lettura informalmente costituiti, fanno capo ognuno ad un referente perché abbiamo necessità di eh, comunicare tra noi, per il resto i presidi sono assolutamente liberi, non hanno altra struttura se non quella appunto, principale che vede me presidente, un Consiglio direttivo e che si rinnova ogni due anni. Ora la bellezza di questa, di questa intuizione, intanto vabbè, è nato il momento in cui se, già, se, se oggi siamo quasi fanalino di coda quanto eh, consumi culturali e di lettura in particolare, allora forse era anche peggio. Eh, per cui sono stati anche attivatori nei processi, innovatori e attivatori nei processi. Che, qual è la caratteristica? Siamo tutti dei volontari. Per cui per poter lavorare, intanto lavoriamo grazie fondamentalmente al contributo della Regione Puglia. Siamo anche noi una partecipata, come la Fondazione di Rivano, per cui senza il sostegno della Regione Puglia sarebbe assolutamente impossibile, perché purtroppo una cosa che manca onestamente in Puglia è il sostegno dei privati. È totalmente assente, se non in minima, minima parte. Cosa che invece in altre parti d'Italia, anche le fondazioni bancarie, i grandi istituti bancari, insomma, partecipano in qualche maniera, mentre dalle nostre parti si fa ancora fatica. Quindi dobbiamo assolutamente essere grati alla Regione Puglia e alla lungimiranza, essendo noi ormai avendo quasi, quasi la maggiorità, quindi quasi 18 anni, siamo riusciti a sopravvivere anche al cambio del, dell'amministrazione regionale, evidentemente perché la formula funziona. Eh, in realtà, come dicevi, i eh, presidi in Puglia sono 62, quindi 62 gruppi di lettura, 118 in totale in Italia, gli altri sono sparsi fuori dalla regione Puglia a Macchia di Leopardo, un po' in tutta Italia. Chiaramente quelli che lavorano col il contributo regionale sono esclusivamente quelli eh, pugliesi. Che cosa fanno i presidi? Creano reti, sono già reti fra loro e all'interno delle proprie comunità creano necessariamente una rete che vede coinvolte le, eh, gli enti locali, le scuole, le associazioni, le biblioteche, le librerie. Eh, se, se questo non fosse possibile, cioè senza questo non sarebbe possibile riuscire a fare quello che noi facciamo, è un lavoro che si svolge, che svolgiamo 365 giorni l'anno e lo facciamo sia in situazioni per esempio come questa sia all'interno delle scuole perché ci siamo resi conto che il lavoro fondamentale deve necessariamente essere orientato nella scuola, tanto che Dopo questa lunga esperienza noi abbiamo delle iniziative che ci uniscono, che uniscono con tutti, ogni presidio è indipendente e libero nella scelta del proprio progetto tematico, cioè di come eh, promuovere la lettura mh, durante l'arco dell'anno, però ci sono delle iniziative che legano tutti i presidi, sia quelli pugliesi che quelli fuori Puglia. Eh, uno, uno fra questi è la festa dei lettori che si svolge normalmente a fine settembre, che quest'anno ahimè coincide con il in favola, però un inciso, conversavano con un presidio del libro, il referente del presidio del libro è proprio Filippo Gianluzzi, quindi ehm, e dicevo, quindi la festa dei lettori, poi quest'anno si svolge contemporaneamente ai le lettori favola, c'è un tema che viene declinato eh, da tutti i presidi come meglio si crede cercando di coinvolgere tutte le, eh, le realtà. Uno dei, eh, degli ultimi eh, delle ultime idee che abbiamo avuto è la di un premio che si chiama Premio Alessandro Grande. Alessandro Grande è stato citato prima eh, proprio perché, innanzitutto ormai da annoverare tra i più importanti meridionalisti eh, ma era un grandissimo amico dei presidi lavorava con noi, collaborava, ci sosteneva ha partecipato alla prima edizione del premio alla seconda edizione ahimè è scomparso per cui per noi è stato automatico è una forma anche di, di, di omaggio alla sua memoria eh, dedicare a lui il premio che stato però è, perché il premio Alessandro Grande la, la critica che ehm, ci è stata mossa quasi un po' da tutti, che senso aveva inventarsi un altro premio? Nella realtà il motivo per cui abbiamo inventato il premio era quello di ehm, mettere in discussione innanzitutto i presidi stessi, ma soprattutto, e ha una struttura molto particolare, ehm, crea comunità perché per poter scegliere i libri è necessario discutere di questi libri per poter giudicare il vincitore è necessario discutere questi libri ma soprattutto per poter far votare i lettori pugliesi sono, abbiamo chiesto di andare a votare i seggi le, sede, le sedi dei seggi sono le biblioteche e le librerie che sono i due luoghi che normalmente vengono visti insomma, con un po' di distacco da, da noi pugliesi quindi il tentativo era proprio quello di, entrare, di farci mettere tutti in discussione ma di far entrare soprattutto i lettori in questi due luoghi che sono i luoghi debitati alla lettura e alla promozione della lettura. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti coinvolgendo anche le scuole, eh, abbiamo cambiato onestamente il regolamento ben tre volte, tre edizioni le abbiamo perché abbiamo cercato di correggere, abbiamo fatto autocritica, abbiamo cercato di correggere le criticità e siamo arrivati all'ultima edizione che ha visto intanto la premiazione si è svolta tanto, eh, città natale di Alessandro Grande, con la presenza della mamma di Alessandro e con due sezioni una dedicata alla narrativa e una dedicata esattamente al genere letterario di Alessandro Le Grande, cioè la, ehm, il reportage narrativo di inchiesta. Ehm, a parte oltre il premio Alessandro Grande che ha visto coinvolti 52 presidi, al premio Alessandro Grande partecipano soltanto i presidi pugliesi, che ha visto 52 presidi pugliesi coinvolti, ci sono altre iniziative come per esempio il mese della memoria, un mese intero dedicato, nato eh, su... Ehm, il suggerimento, diciamo così, su affidamento da parte dell'allora assessore alla cultura Silvia Godelli si svolgeva, siamo ormai alla decima o undicesima edizione, ha perso il conto, eh, era un mese in pratica dedicato esclusivamente ai temi della Shoah. Col passare del tempo, negli ultimi anni, abbiamo deciso di allargare le iniziative a tutto ciò, chiaramente prendendo spunto eh, da ciò che succede oggi nel mondo, diciamo, allargare i, i momenti di discussione e di riflessione anche a tutto ciò che riguarda razzismo, fanatismo e eh, tutto quello di cui oh, purtroppo eh, a quanto pare la storia non ci ha insegnato nulla e che quindi è ancora male quotidiano. Ma facendo tutto appunto questo nostro lavoro eh, ci siamo resi conto che la vera difficoltà sta nel trascinare e coinvolgere i ragazzi. Trascinare e coinvolgere i ragazzi è estremamente difficile a meno che non li si renda protagonisti e l'altro anno debole di tutto ciò, ahimè non so se ce ne sono presenti in sala, sono i docenti, per cui cioè, se, ci sono sempre ancora delle regole ad ospitare eh, progetti di lettura, ovviamente non. Ci sono delle realtà meravigliose dove questo non succede, ma la Puglia è lunghissima, 500 km, non è sempre così. Ci sono delle zone in cui appunto non c'è una libreria, non c'è una biblioteca e un, diciamo, un, sono piuttosto risti a tutte queste attività. E allora abbiamo colto l'opportunità di partecipare ad un bando del CEPEL, Centro per il Libri e la Lettura, che si intitolava Educare alla Lettura e abbiamo anche partecipato per le tre azioni, cioè erano azioni rivolte alla scuola elementare, scuola media e istituti superiori. Ahimè abbiamo vinto soltanto il, con il progetto che, che riguarda le scuole e istituti superiori e non abbiamo la forza economica per poterlo fare con le nostre risorse, però parte ora a settembre ed è proprio rivolto ai formatori, cioè formare i formatori e coinvolgerà esattamente 15 comuni pugliesi eh, con, con circa 40 ore di ehm, lezioni frontali, eh, 6 laboratori e 6 seminari dislocati al nord della Puglia, centro Puglia e sud della Puglia per poter coinvolgere il maggior numero possibile di paesi, di presidi soprattutto e eh, partiranno a settembre e si concluderanno a febbraio avremmo voluto poter lavorare in questo senso anche nelle altre, nelle altre realtà, ma questo per il momento non è possibile. Per quanto riguarda Popino, infine, una piccola, eh, un passo indietro, questo progetto si concluderà con degli osservatori sulla lettura, cioè la creazione in ogni singola realtà che partecipa appunto al progetto, della una creazione di osservatori sulla lettura in loco, formati da rappresentanti dell'ente del locale, dei docenti, dei librai e dei bibliotecari, proprio perché questo lavoro possa continuare anche oltre la scadenza. Per quanto riguarda Bovino, non ci sono stati buoni uffici. <ride> come tutti i presidi hanno presentato un progetto il progetto era valido la storia anche per cui stato, è stato no, facilissimo riconoscere il senso che Ines Bianucci che collabora con voi ha collaborato con noi in buoni in senso opposto sì sì sì perché c'è una garanzia di conoscenza di serietà e di professionalità perché c'è da dire questo il lavoro che tutti i presidi a volte ehm, c'è stata mossa qualche critica riguardo appunto l'investimento che la Regione, che poi il pubblico quindi tutti lo possono tranquillamente conoscere, che la Regione fa in particolare appunto nei nostri, nella nostra associazione, non ha, per noi è molto difficile dimostrare il ritorno economico perché come capite bene è praticamente impossibile. Il lavoro che tutti i presidi e il libro fanno, tutti i referenti fanno, e, come ho detto prima siamo tutti dei volontari quindi mettiamo a disposizione tempo eh, conoscenze, professionalità e competenze non è facilmente quantificabile quindi, e non ha quel clamore che può avere invece o quelle, quelle, non ci sono quegli indicatori, quei parametri a cui fare riferimento come nel caso di un festival o di una rassegna cioè. letteraria e peraltro all'interno dei presidi in collaborazione con i presidi ce cioè ne sono otto, compreso in Infante Grazie, grazie per aver Milano, che appunto come nella piccola premessa che avevo fatto insomma, ci ha spiegato appunto che la costruzione della rete, che i presidi sono una rete, nascono per essere una rete e che eh, fondamentalmente oltre che a basarsi sul volontariato, si basa appunto su questa distribuzione tra virgolette della conoscenza. Che... Un ultimo dato che avevo dimenticato, perché ora mi sono girato ho guardato community library, e anche nel caso delle community library a cui non abbiamo potuto partecipare noi come soggetti perché erano rivolti, era un bando che riguardava gli enti locali, i comuni, noi in quel caso i presidi sono, a parte il fatto che sono tra i firmatari dei vari patti per la lettura che sono stati firmati eh, nelle singole realtà, ma in un momento successivo, cioè nel momento in cui si pone il problema di riempire i contenitori di contenuti, è puntualmente Beh, certo. eh, sono, è il libro che si chiede conservazione e ci sono già cioè, tantissime di queste realtà. Grazie, e passiamo adesso a Marianna Capozza, che è la direttrice della Biblioteca Prospero Rendella di Monomo e che ha partecipato anche questa biblioteca allo stesso bando di cui stiamo parlando oggi e ne parlavamo prima, leggevo, sostanzialmente quasi tutte le attività previste o eh, le strutture previste sono in via di completamento. Ovviamente la, la biblioteca è il modo deputato per eccellenza alla lettura anche per le, per le biblioteche così un po' come, come per le fondazioni, per tutto il tempo se pensate alle biblioteche di. Luoghi chiusi, dei luoghi non importanti, dei luoghi antichi. Poi dopo, anche in Puglia, vorrei citare per esempio la biblioteca provinciale di Foggia, che è fatta più di 30 anni fa era una delle eccedenze europee che per la prima volta si poteva ascoltare la musica, c'è un investimento strano, la città non capì perché si faceva tutto questo investimento sulla biblioteca. E invece le biblioteche oggi, nel nord Europa sicuramente, ma anche in Italia, hanno. Ritrovato un loro fascino, nel senso che sono molto frequentate, eh, sono dei luoghi importanti, dove però c'è bisogno ovviamente di sporcarsi le mani con la contemporaneità. Voi a Monopoli state facendo questo, tu hai portato anche un PowerPoint per illustrarci alcune cose che state facendo, io ti, ti cederei la parola per farcele vedere. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Vi porto i saluti naturalmente da parte della biblioteca, del comune di Monopoli che in questo momento rappresento. E sono veramente contenta di essere presente, perché parliamo di libri, perché parliamo di buone pratiche, di esperienze, di buone intenzioni anche nel campo delle biblioteche e degli archivi. E noi bibliotecari e archivisti aspettavamo da tanto tempo che finalmente ci fossero i riflettori su questi istituti culturali. Io, il mio intervento riguarda fondamentalmente quello che è accaduto a Monopoli. Io voglio raccontare fondamentalmente una storia che non ho vissuto. Io sono a Monopoli da un mese e mezzo eh, a ricoprire questo incarico di direttore e direttrice. E quindi voglio raccontare la storia delle persone, perché prima dicevamo che le persone sono fondamentali per ottenere dei cambiamenti. E delle persone che hanno lavorato, e quindi naturalmente l'amministrazione comunale, il dirigente, tutti i bibliotecari, tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato in un percorso che non si è svolto in poco tempo, ma si è svolto in diversi anni e quindi non so se possiamo andare avanti man mano che parlo, <ride> grazie. Allora questo è l'inizio, queste sono alcune foto d'epoca del, del, del contenitore, dell'edificio che, eh, che oggi ospita la biblioteca. In quel, la, questo contenitore è stato prima una, una caserma, poi è stato un, un teatro, Precedente era la foto del teatro, poi un mercato ittico e nel, sì, dal 1958 diventa Biblioteca e Archivio storico Comunale, viene intitolata Prospero Rendella che è stato un giurista molto importante. E poi che cosa è successo? È, ehm, vi ho messo questa foto proprio per farvi vedere come oggi la sala la lettura, quella era la sala di un tempo che sicuramente ha il suo fascino, però come dicevamo prima le biblioteche devono cambiare insieme alla società perché c'è un aggiornamento continuo, perché i, i bisogni cambiano di, di epoca in epoca, di periodo in periodo. E se possiamo andare avanti, grazie. Allora, che cosa è successo a Monopoli? Questa biblioteca è stata istituita nel 1958, poi a un certo punto bisogna fare dei lavori e viene chiusa il sindaco dell'epoca, dice, attraverso un comunicato che appunto verrà, sospesa, verrà chiusa temporaneamente la biblioteca fino al 2006. In realtà la biblioteca rimarrà chiusa fino almeno al 2012, e se possiamo andare avanti con l'altra slide vi mostro tutto quello che è accaduto in tutti questi anni, quindi dal 2006 fino al 2012 la biblioteca è chiusa per lavori di ristrutturazione e faccio una nota tra parentesi, in tutto questo la comunità che legge, che voleva leggere ha perso un sacco di tempo per avere un edificio, per avere un istituto dove poter um, appunto soddisfare il proprio bisogno di cultura o di lettura. Poi che cosa è successo? A un certo punto si è capito, sì. capito che bisogna lavorare di pianificazione, di strategia, perché le biblioteche, gli archivi, tutti questi istituti culturali possano eh, risorgere, possano eh, rispondere alle esigenze della comunità e quindi sono stati intercettati dei piani di finanziamenti sono stati fatti dei lavori addirittura è stato fatto un bando per dare in gestione i servizi esternalizzati ai bibliotecari perché poi quando parliamo dei bandi della community library di questi progetti non ci dobbiamo dimenticare che servono i bibliotecari che servono i professionisti perché va bene tutto creare contenitori va bene, va bene tutto però poi dobbiamo chiamare i tecnici, altrimenti la macchina non funziona, non funziona bene. E quindi tutto questo quest insieme di persone, quindi l'amministrazione e quant'altro, i tecnici hanno fatto tutti questi bandi fino ad arrivare all'11 novembre 2017, quando viene inaugurata ufficialmente la struttura. E viene restituito un edificio ristrutturato, rimesso a nuovo, a norma, e accogliente, confortevole, in grado di soddisfare quelle esigenze di cui dicevamo prima. Se possiamo andare avanti, grazie. E poi cosa succede? Nel 2017 ci sono i bandi della community, quindi anche Monopoli partecipa a questo bando, vince il finanziamento anche il comune di Monopoli e poi eh, il comune e lo dico veramente da persona che lavora da un mese e mezzo, decide anche di fare un concorso pubblico per assumere un istruttore direttivo amministrativo, quindi un direttore, quindi eh, a Monopoli è accaduto questo, si è capito che bisogna lavorare eh, in maniera strategica e lavorare con una certa progettualità, individuare i tecnici che poi sono in grado di portare avanti non mi riferisco a me perché quello lo vedremo nel tempo, però l'intenzione da parte dell'amministrazione è di intercettare tecnici, persone capaci, professionisti in grado di portare avanti progetti del genere. E possiamo andare avanti? Grazie. Oh, ecco, Questo è il progetto che è stato presentato con lo Smart Team, questa è la misura che poi è stata finanziata, quindi la biblioteca che aveva già fatto dei lavori di ristrutturazione aveva, voleva potenziare quello che aveva già raggiunto e quindi voleva recuperare ambienti non utilizzati di quello che stiamo facendo naturalmente, e attivare altri servizi e eh, sicuramente recuperare il patrimonio dell'archivio storico del comune e il patrimonio librario che temporaneamente per diversi anni sono stati conservati presso la CNI a Rotigliano. Quindi, Ritorniamo sempre al problema principale, una comunità che per tantissimo tempo non, non ha avuto una biblioteca, non ha avuto uno spazio, un contenitore, ma non ha avuto neanche i famosi contenuti di cui dicevamo prima. Quindi quello che sta accadendo a Monopoli è questo, quello di restituire alla città il suo patrimonio e, e lo stiamo facendo. Quindi a breve, quando uh, questo, termineranno tutti i vari lavori, a Monopoli ritornerà questo patrimonio. E se possiamo andare avanti, allora, queste sono magari andiamo velocemente. Su queste, questo è il recupero dell'archivio storico, così come è stato pensato: quindi, comprare dei compattatori, creare una sala di consultazione e, e sicuramente mettere delle persone in grado poi di gestire questa, questo servizio, e poi ampliare il il progetto cercando di recuperare dei locali non utilizzati e facendo ad esempio dei laboratori musicali, oppure in quel caso creiamo una porta a Bedrico alla bussola in maniera tale da consentire anche un certo controllo poi delle persone che entrano in un contenitore come quello di Monopoli, dove vi posso garantire che non c'è soltanto la comunità monopolitana, monopoli, ma ci sono anche tantissimi turisti. Quello che accade, quello che dicevamo prima, nelle grandi biblioteche europee, succede da tantissimi anni, eh, le biblioteche sono un altro punto di attrazione turistica. E, quindi eh, si comprano, compreremo nuovi arredi, alcune cose sono arrivate, altre ancora no creeremo un laboratorio musicale, quindi i ragazzi, la comunità avranno la possibilità di avere uno spazio dove poter prendere in prestito e suonare alcuni strumenti lì sul posto. Quindi quello che accadeva per esempio alla fine degli anni 50, quando la nota bibliotecaria Virginia Carini-Tainotti parlava della biblioteca per tutti, oggi noi stiamo dicendo la stessa la biblioteca è per tutti, solo che dopo gli anni, verso la fine degli anni 50, quali erano gli utenti? Erano gli operai, gli alfabeti era un altro tipo di utenza. Oggi noi abbiamo un'utenza che ha delle aspettative altissime, quindi la biblioteca deve andare a sopperire nell'apprendimento delle nuove tecnologie oppure, in questo caso, nella possibilità di fornire diciamo, l'aiuto per imparare a suonare degli strumenti, ad esempio. Se possiamo andare avanti, qui ad esempio stiamo lavorando per creare una zona relax nella la zona della biblioteca c'è cioè una terrazza eh, nella parte che dava sul porto, quindi c'è questo, questo, questo bellissimo, non so se tutti conoscono o no, ma suppongo di sì, ehm, c'è questo bellissimo panorama che dà sul porto e quindi ci sarà questa zona relax che sarà diversa dalle altre aree della biblioteca perché lì si potrà bere, mangiare, leggere un libro e, e guardare questo bellissimo paesaggio, sempre per fare comunità. E questo è stato il momento in cui è ehm, stata inaugurata la biblioteca nel 2017, e come vedete c'era un grande bisogno, c'è tutta questa grande folla. Quindi, come insieme a voi, io vedo questa cosa perché naturalmente non l'ho vissuta, e c'era questo bisogno da parte della comunità. Di vedere finalmente la, la biblioteca in città e eh, questa è la, attualmente sono alcuni degli arredi che sono arrivati, questa è l'area la, che noi generalmente utilizziamo per come sala conferenze, sale, sale eventi e questi sono alcuni degli arredi che abbiamo recuperato grazie allo smartì poi abbiamo l'intenzione naturalmente di recuperare il progetto della storia locale perché va bene tutto, il contenitore, gli eventi, le presentazioni dei libri, i reading, ma poi dobbiamo anche recuperare le nostre radici, la nostra identità. E quindi c'è il progetto di, di creare questa sezione locale mh, più specifica e magari prendere delle teche per poter esporre alcuni dei, dei documenti più pregiati che ha la biblioteca, per cui anche delle pergamene e libri antichi. E, eh, poi abbiamo anche pensato di acquistare dei, diciamo, degli, degli strumenti che possono aiutare il back office, ma anche la, la stessa utenza. E quindi abbiamo, ad esempio, se, ecco, il totem per l'autoprestito, per cui il prestito non avviene più soltanto allo sportello, all'accoglienza grazie alle bibliotecarie che, che aiutano nel prestito assistito, ma l'utente da solo, attraverso la sua tessera, attraverso il fatto che ci sono eh, dei tagli a refill che ci permettono di fare tutto questo, e chiaramente tutto questo rientra sempre nel progetto community library, l'utente è autonomo, restituisce, prende in prestito e va via. E poi abbiamo anche eh, questi servizi dedicati all'inclusione sociale, quindi cercare di aiutare coloro che magari hanno problemi insomma, di ipovedenza, di dislessia o altro tipo di, di proprio per aiutare, per dare la possibilità a tutti ecco, di accedere agli stessi diritti. E quindi ad esempio questa è la sala che vi ho fatto vedere prima, c'era quella foto d'epoca, e invece oggi è così, come vedete... <ride> è cambiata tantissimo, perché è cambiata la società, ed è, ed è chiaro che dobbiamo intervenire in questo senso. Quello che vedete lì in basso a sinistra è uno strumento che serve per il portapagina, per cui se magari c'è qualcuno che ha difficoltà può utilizzare questo tipo di strumentazione, di strumentazione, perché oggi ce ne sono veramente tanti di questi tipi di apparecchi che aiutano e che danno la possibilità di, di vivere serenamente con ecco, la lettura o la cultura. E chiudo velocemente, questa è per esempio una tastiera specifica per gli ipovedenti, libri per gli ipovedenti dislessici. E andiamo avanti, noi stiamo anche attivando un laboratorio dello storytelling digitale e questo ci aiuterà anche a recuperare la, la storia identitaria della città e ehm, se possiamo andare avanti stiamo facendo un lavoro di un piano di identità visiva perché la biblioteca avrà un suo logo, un suo logo avrà ehm, diciamo una, una, serie, una segnaletica ecco studiata, specifica così come accade in tantissime altre biblioteche, ripeto, non proprio in Italia, non, non, non proprio in Italia ma all'estero e poi abbiamo acquistato naturalmente i arredi per bambini L'immagine che c'è dopo la slide fa vedere: questi sono gli arredi che sono arrivati da poco e i nostri bambini ci hanno detto che hanno testato, vanno bene, sono piaciuti, quindi noi siamo contenti. E questi sono dei giochi montessoriani, quindi diciamo che l'offerta ecco, diventa sempre più importante. E poi la catalogazione perché che poi è quello che non si vede mai, cioè il lavoro scientifico della catalogazione e stiamo facendo anche questo, questo lavoro. E, e poi c'è il laboratorio del Maker Space per la stampa 3D, eh, progettazione, modellazione, abbiamo acquistato degli apparecchi appunto per la stampa 3D, fresatura, eh, scanner, quindi apparecchi che ci consentiranno anche attraverso dei corsi che faremo quest'estate di dare la possibilità a chi non conosce queste tecnologie di avvicinarsi attraverso delle conoscenze basi, teoriche, questo sempre perché la biblioteca, insieme alla scuola, insieme magari alle associazioni, può dare quell'aiuto per l'apprendimento e dare diciamo, le possibilità a tutti. E, e grazie per l'attenzione, che Una meraviglia, lo dico adesso. Avrei voluto dire queste cose ad altro patrimonio che ha parlato stamattina, introducendolo, che dico adesso però, che, però, tutte queste cose, torna a dire, non solo nascono laddove ci sono le persone che vanno a nascere, ma laddove c'è la costruzione nel tempo di un terreno fertile. E io devo dire che questa regione deve dire grazie per tantissimi anni all'ex presidente della regione, Michi Vendola, che secondo me dieci anni fa. Iniziato un percorso umano, culturale, che non ha eguali in Italia, dal mio punto di vista, perché se questa regione è stata in grado, con questa amministrazione, di investire più di 100 milioni di euro nelle biblioteche di comunità, che non ha paragoni non in Italia, in Europa, non si deve a una sensibilità, a una dimensione culturale che ha la regione come istituzione, ma innervata da persone che eh, diciamo va riconosciuta perché appunto nulla si crea da nulla e vedere poi questi esti secondo me davvero riempie il cuore e ci induce anche noi qui, eh, facciamo a lector in favore per i ragazzi ad adeguarci perché abbiamo visto le cose belle non possiamo essere almeno diciamo va bene lavorare dentro, un video di competizione se, dobbiamo mantenerla e qui diciamo questi strumenti stefano, certo cioè, a fin di Pedro, insomma, dobbiamo... No, è bello, è bello perché è una regione da cui appunto che ha cambiato una dimensione e una percezione che si ha negli altri, dal di fuori si percepisce l'aspetto turistico, si percepisce la... se uno quella conoscesse anche dal di dentro vedrebbe che questo che si sta disseminando anche oggi i frutti li vedremo tra un po' di anni, perché questi sono, sono strumenti e. e e Dimensioni che costruiscono nel tempo per delle nuove comunità, la bellezza che state costruendo a Monopoli sarà in grado di contagiare le persone che frequenteranno quei luoghi e il risultato lo si vedrà tra qualche anno. Quindi è un lavoro meritorio, come dicevi, non si vede il lavoro di catalogazione che è importante, ma non si vede neppure il lavoro di costruzione giorno dopo giorno, che invece poi, dopo, è quello è l'unico che. Diciamo, che dà dei risultati veri, come ricordava pure il Presidente alla nascita del cambio di passo della fondazione, iniziata appunto con le chiavi di un luogo che era abbandonato, poi anno dopo anno, iniziativa dopo iniziativa, soprattutto persone dopo persone che sono aggiunte al mondo hanno creato questa condizione. Io se posso aggiungere un'ultima no? battuta è proprio che portato questa presentazione proprio per far capire eh, anni anni di lavoro, strategia, pianificazione di un risultato, non è l'improvvisazione eh, diciamo, sì, oppure è qualcosa che si fa in poco tempo che porta a un risultato del genere e quindi è questo su cui la Puglia in generale deve lavorare. Certo, ma io credo che lo stia facendo molto bene perché poi alla fine appunto, arrivare a, a individuare da un punto di vista politico un finanziamento di questo tipo presuppone che ci siano le condizioni culturali nella regione nei dirigenti e nei collaboratori sempre su questo clima qui però ci piace giocare facile diciamo così con Nicola Galli Laforest, perché Nicola Galli è dell'associazione Amelin di Bologna ne stavamo parlando prima mentre ci stavamo salutando, nell'immaginario collettivo appunto Bologna è un luogo che questo retroterra Ce l'ha da tanto tempo, può avere dei momenti di eh, offuscamento, come è successo nell'ultimo periodo: insomma, di Bologna non si parlava più come il centro dell'università italiana, non si però nel momento in cui ripartono i progetti, Bologna ha una, un tessuto, una comunità, comunità di italiani in grado di recepire. L'associazione Amelin, che collabora con la fondazione, con Letto, in particolare diciamo, il nostro ospite fisso, da adesso avrà anche dei diciamo, ruoli un po' più importanti, è stata creata a Bologna nel 1996 e ehm, ha una, ovviamente si occupa di promozione culturale con una vocazione pedagogica e mette insieme, l'abbiamo invitata a parlare perché mette insieme tante cose, mette insieme non solo la lettura ma tante dimensioni non solo dell'arte ma anche dell'apprendimento della conoscenza. E dato che a noi interessa... Molto questa cosa di mettere in rete le esperienze, ma soprattutto di mettere in rete esperienze diverse che quello che stiamo celebrando oggi. Cioè il progetto a cui faceva riferimento il presidente dei Danai del Sapere hanno questa particolarità: che prendono il patrimonio della fondazione, aggiungono altri patrimoni e strada facendo vedremo quello che saremo in grado di costruire. Perché un work in progress, e quindi io chiederei a Nicola di eh, parlarci un po' di quello che fa e di come può essere utile lui, eh, diciamo, a noi per eh, continuare a farci crescere. Sì, grazie, buonasera a tutti. Eh, io credo di essere uno dei contaminati in questa comunità allargata di cui parlavate prima, nel senso che sono un esterno, sono un marchigiano, poi trasferito a Bologna, e da circa un anno, un anno e mezzo, eh, ho iniziato a sentire, di forse iniziare a far parte di una comunità altra che quella di, di questo luogo. E' verissimo quello che stavate raccontando, eh, celebrando un po' questa dimensione eh, molto vostra. Eh, si arriva qui e per qualche motivo eh, si sente di far parte di questo luogo. E, questa è una dimensione che a Londra abbiamo cercato da, si cerca da sempre di coltivare, e Amelin, da quando è nata più di vent'anni fa, a cercare di lavorare in quella direzione, quindi mettere insieme diverse professionalità, diverse sensibilità e modo di guardare all'infante inizialmente, poi all'adolescente oggi, eh, su più fasce d'età. Da, da contaminato mi viene da, eh, da, da notare subito una cosa che mi ha colpito, perché quando siamo arrivati per la prima volta un anno e mezzo fa, non sapevamo ancora del progetto eh, della comunità che legge, eh, abbiamo sentito una sorta di, di forza giovane a conversano. Sarà per il fatto che all'Università di Bologna avevamo incontrato alcuni eh, giovani conversanesi che ci avevano fatto filtrare un, una certa energia. Poi quando sono arrivato ho conosciuto Filippo e la, la Fondazione e eh, ho visto quel virgolettato nel titolo Fondazione Giuseppe Di Bagno con la data. Io immagino che la data sia per distinguerlo dall'altro Giuseppe. In realtà più la guardo e più vedo che quel signore lì è stato ucciso più giovani di tutti noi. Quindi probabilmente c'era, è vero, un'altra stagione, però c'era un'energia che si trasforma in patrimonio eh, a un'età stranissima per noi. Patri dico patrimonio perché questa mattina è stato sollevato più volte questo termine facendo riferimento a, alla tutela, alla valorizzazione. Aggiungo un'altra cosa. Il patrimonio, cioè l'essere appunto padri, non va soltanto a pescare dai nostri padri o dai padri dei nostri padri, ma noi stessi eh, siamo padri e dobbiamo fare essere padri dei nostri figli. Nel senso che mi sembra che troppo spesso, quando si parla di patrimonio, si sta a guardare a come difendere l'ovvio, eh, la potenza del passato, ma dobbiamo creare qualcosa di nuovo. Di nuovo, e mi pare che questo progetto stia creando un patrimonio eh, nuovo per le generazioni che vengono. Tutto questo discorso per dire che eh, quando io lavoro sulla, sui libri, sulla lettura, sulle immagini, cerco sempre di far confluire questa doppia direzione, quella estetica, artistica, letteraria, con quella che chiamo pedagogica, anche se questo è diventata una parolaccia oggi, un di pedagogico, ma è pedagogico questo progetto qui, cioè pensare a, a quello che può seminare per le, le generazioni che vengono. Quando mi chiedono che lavoro fai, eh, non lo so mai. Nel senso che la mia associazione nasce vent'anni fa da una serie di appassionati che per 4-5 anni non hanno fatto altro che studiare, senza pensare che sarebbe potuto diventare la, un lavoro. Poi l'ho diventato, ma su dimensioni molto diverse, la lettura, l'illustratore, il fumetto, eh, chiamando sempre specialisti diversi. Siamo fondamentalmente dei, dei fertilizzatori, cioè si cerca di trasmettere, di mettere sul terreno cose in più rispetto a quelle che forse abbiamo avuto o a trasmetterle tutte e aumentare le possibilità rispetto alle diverse scuole. Per farlo siamo resi conto che l'unico modo davvero efficace è quello di mettere insieme le migliori forti forti dei diversi territori, per cui qualsiasi nostro progetto si costruisce a partire da una collaborazione tra insegnanti educatori, ragazzi, eh, istituzioni, libr librerie, biblioteche, tutto quello che eh, sta creando qualcosa ma rischia di rimanere, per vari motivi, fermo o isolato, da nessun insieme. Per mestiere io viaggio continuamente, sono. ho la grande fortuna e il grande onore di vedere situazioni molto diverse e incontrare continuamente migliaia di insegnanti, bibliotecari educatori, e a un certo punto mi sono reso conto che quella fortuna lì il mio grande vantaggio è avere un occhio su diverse realtà e poterle mettere insieme. E con i miei colleghi abbiamo cercato di creare una serie di progetti, uno tra tutti, giusto per andare sul pratico e visto che è arrivato anche qui a, a conversare, è un progetto per adolescenti che si chiama Xanadu, che ha provato a partire da esperienze eh, iniziate in diverse zone d'Italia e a prendere le forze migliori di tanti professionisti e anche di tanti ragazzi che hanno iniziato a consigliarci, il metodo che conosco per quanto riguarda la letteratura, il fumetto, la musica, il cinema. E soltanto eh, facendo vorticare una, una forza inizialmente eh, centripeta, per metterle insieme, e poi centrifuga, tutte queste linguaggi, arti, in realtà, ci si siamo resi conto che stava nascendo qualcosa di nuovo. E quando un anno e mezzo fa eh, abbiamo iniziato a frequentare questi luoghi, abbiamo cercato di lo stesso. Cioè ci siamo resi conto che c'era veramente una potenzialità, potenzialità era già in atto, enorme data da, da eh, tante singole persone eccezionali e con un coraggio raro. E allora, visto che per il momento avevamo un contatto con il Centro per il libro e la Lettura, siamo andati a raccontare quello che avevamo visto qui in qualche mese di lavoro. Eh, inizialmente tanti insegnanti con una passione incredibile, bibliotecarie, livraria la Fondazione con un festival veramente sui genesi, veramente strano, ed un'amministrazione che ci sembrava in qualche modo pronta a recepire. Queste erano però soltanto delle, delle sensazioni. Abbiamo raccontato cioè del, questo fatto e la sensazione di aver trovato un territorio molto fertile, forse però un'isola all'interno di una regione che i dati ci dipingono come una grande difficoltà dal punto di vista culturale, non stare a, a ripeterci per farci del male, ma Rispetto a quel 60% di non lettori delle statistiche nazionali la Puglia ci racconta di un 27% di persone che hanno letto un libro. Vuol dire che tre pugliesi su quattro non hanno letto neanche un libro nell'ultimo anno, negli ultimi anni, perché poi sapete che si tratta di piccole decimali di, di guadagno degli ultimi mesi. Quindi è una situazione drammatica in cui c'era una potenzialità enorme. Abbiamo raccontato questa cosa. Centro per il Libro e abbiamo fatto la proposta, È un progetto sperimentale che abbiamo chiamato Punti Luce, prendendo il nome dalla, da Semplicide, per cui abbiamo detto proviamo ad andare in zone in cui evidentemente da un lato c'è bisogno e dall'altro però sono già forze lì pronte a esplodere. E facciamo un tentativo da parte di vediamo come va. Il Centro per il Libro ci ha dato fiducia e da due anni stiamo portando avanti grazie all'aiuto di tante persone qui sul territorio, una, anzi quattro corsi di formazione per diverse fasce d'età, eh, inizialmente dei corsi base sulla lettura, sull'editoria, sull'immaginario, sul migliore libro per ragazzi e poi da quest'anno anche di approfondimento. L'idea qual è? Quella di sparire noi, eh, cioè portare la nostra esperienza, portare le nostre competenze e passarle ai professionisti del territorio che ha vario titolo e con diversi sguardi lavorano qui e poi eclissarci perché evidentemente poi eh, riusciranno ad andare avanti da soli. E la, prima, la prima evidenza sul fatto che la cosa sta succedendo è grazie a, a Lector, perché l'anno scorso, alla fine del percorso eh, con gli insegnanti e con gli operatori, alcuni di loro hanno iniziato a studiare gli autori che sarebbero stati presenti al festival e li hanno anche presentati. Non solo hanno lavorato con le loro classi, li hanno potuto studiare le letture che avrebbero, gli autori che avrebbero incontrato ma loro stessi sono diventati intervistatori noi venivamo, veniamo chiamati di solito ai festival per fare l'intervistatore dell'autore, adesso si passa la mano c'è qualcuno che sta diventando bravissimo e sta passando proprio un metodo di lavoro siamo venuti poi a lavorare direttamente con i ragazzi delle scuole medie e di primo e di secondo grado e abbiamo trovato una risposta francamente rarissima in Italia io veramente sono ogni giorno in una città diversa e l'accoglienza che abbiamo trovato in tutte le classi eh, che abbiamo incontrato tra Conversano e Bari è davvero rara non solo non, non sto dicendo che i ragazzi hanno letto tanto, erano tanto bravi questo sì ma questo lo trovo anche in tante altre città qui abbiamo trovato una curiosità e una voglia di buttarsi eh, in questa um, situazione nuova che ci ha molto schiantato piacevolmente evidentemente e quindi non possiamo che vedere questa um, questi mesi di lavoro e dei risultati ho una fortuna enorme o la conferma che in questo territorio c'è qualcosa di esplosivo davvero pronto a, a venire fuori. Quindi non posso che eh, essere molto fiducioso. In futuro abbiamo chiesto a Cepel se possiamo ancora fare un ultimo tassello per riportare quello che è già stato fatto e posso apparato che eh, rivelare moltissimo le persone che su questi territori stanno creando le condizioni per un lavoro. Davvero innovativo e straordinario. Grazie. Altre volte conta anche molto dirci da sole da le cose che succedono. Vengo da un giorno, ho fatto un'iniziativa all'Aquila, che è una città come sapete, quest'anno si celebra il decennale del terremoto. Ecco, mi per gli Aquilani abbiamo fatto una grande opera di ricostruzione. Hanno un problema che abbiamo molti in Italia, diciamo, che non sanno riconoscere in se stessi le loro qualità e le loro potenzialità. Eh, io venivo a pescare in via a Civago, noi gliel'abbiamo a raccontare queste cose. Ecco, noi anche qui a Conversano eh, abbiamo appena sentito Nicola, che abbiamo chiamato appunto per eh, imparare da Nicola delle cose, sia a letto ma anche oggi per avere la sua testimonianza. però Nicola ci racconta anche un'altra storia, quella di eh, invece lavorare molto sulle nostre capacità e sulle nostre potenzialità, ci dice per esempio che ha incontrato dei ragazzi a scuola straordinari, ecco, noi dobbiamo raccontarci di più queste cose, come dobbiamo raccontarci di più la bellezza delle cose che abbiamo visto di Monopoli o della grandissima intenzione di tanti anni fa di presidi del libro, ci sono tanti problemi ovviamente questo è un dato che io francamente non riesco a spiegare, quello dei dati di lettura della Puglia, so che me ne state occupando quei Passiamo a Paolo Ponzio, la legge del Puglia che sta affumando perché c'è una discrasia tra gli investimenti, la percezione che si ha prendendo questi territori e i dati, e però anche questo diciamo, è un oggetto di discussione. Paolo Ponzio è il direttore del Dipartimento Studi Umanistici dell'Università di Bari, è stato il coordinatore del piano strategico della cultura della Puglia, un piano che prevede un investimento di 400 milioni di euro in 10 anni, 2017-2016, la Puglia da questo punto di vista, prima abbiamo citato un altro dato, 100 milioni, questa volta 400 milioni e eh, evidentemente su questo, sul, sulla leva della cultura eh, la Puglia ha deciso di investire da un punto di vista economico. Tralasciamo il dato di lettura che forse in questo momento ci diciamo, potrebbe portare fuori, però, se vuoi puoi anche dire la tua su questo. E invece ti, ti, ti chiederei di eh, dirci: per, in maniera diciamo, sintetica, ma perché noi lo possiamo oh, comprendere, questo piano strategico della cultura fu quali basi lo avete pensato? Cioè, qual, è, qual è la filosofia che vi ha spinto poi a mettere in campo uno strumento così eh, articolato e anche così, diciamo, che scende in profondità sulle singole parti? Da dove siete partiti, però? Allora, grazie, buonasera a tutti. Grazie di questo invito al direttore, presidente che è in giro. E... Qual è la filosofia di questo piano strategico della cultura? Beh, è la, è la stessa filosofia per la quale qui nel VI secolo e eh, VI-VII secolo sono arrivati i monaci benedettini. È la stessa filosofia per la quale a Monopoli eh, si sta eh, in tutti i 110 luoghi che hanno vinto la community di della regia e questo il eh, progetto Smartin della regione Puglia si stanno ricostruendo eh, realizzando delle biblioteche di comunità eh, c'è cioè una filosofia che vuole essere una strategia a lungo respiro eh, noi iniziamo a vedere per un po' come quando si semina il grande canale del sapere e eh, non sempre chi semina vede i frutti di un lavoro, e lo dicevi prima tu quando parlavi anche del, del diciamo, presidente che ha il governatore che ha preceduto questa amministrazione. E neanche Nichi Vendola credo potesse immaginare una regione che impiegava 120 milioni di euro per la costruzione di una diciamo, biblioteca diffusa della Puglia come una grande biblioteca diffusa perché di questo si tratta Ci si tratta di mettere a valore eh, non solo da un punto di vista uh, della tutela o della conservazione eh, il grandissimo patrimonio librario di una regione eh, non da un punto di vista conservativo ma da un punto di vista della valorizzazione della promozione, della strategia della gestione, della partecipazione del poter fare eh, vita esperienziale con i libri eh, per cui io, io immagino mi immagino le, le biblioteche eh, che pullulano di oh, attività con i libri tra i libri per i libri eh, che non si inventano cose che non hanno nulla a che vedere con i libri eh, io sono stravolto oh, Diciamo, capisco la positività di certe operazioni, eh, per cui in biblioteca si fa tutto tranne uh, ciò che ha a che fare con i libri. E a me sembra invece che la grande opportunità che abbiamo è quella di ricreare uno spazio comune, uno spazio di comunità, uno spazio di dialogo, uno spazio di confronto con i libri, leggendo una pagina ma facendo in modo che quella pagina sia il cuore di un'esperienza, il cuore di una vita, il cuore di un io che rinasce. Questa è, la grande, questa è la grande filosofia. ed è la stessa filosofia che ci ha portato, ha portato questa regione, e qui lo dico, l'avrà detto sicuramente Aldo Patruno stamattina, unica regione d'Europa a pensare un piano strategico della comunità, che da una parte ci inorgoglisce e dall'altra parte ci impensirisce perché ci inorgoglisce ah, la prima regione ah, il problema è ma questa sfida poi che abbiamo aperto eh, bisognerà, non dico vincerla ma insomma almeno, uh, almeno attraversarla, attraversarla almeno provare in qualche modo a, a, diciamo, a fare in modo che questa visione strategica questo grande ideale che la cultura possa essere il motore di un'economia. E il, il motore di un'economia non il motore dell'economia della cultura, no, no, il motore dell'economia. Cioè il, il motore di un'economia che guarda anche alla finanza, che guarda al capitale industriale, cioè che guarda tutto il resto del mondo. Questa è la sfida. Altrimenti è come ridurci nella nicchia, è come eh, ridurci, diciamo, in una... Um, in un recinto no? e, ma noi non vogliamo essere questo noi vogliamo pensare che la cultura possa pervadere tutto l'umano e se pervade tutto l'umano pervade anche tutti i settori dell'umano questa è la filosofia del piano strategico e che poi chiaramente ha a che fare evidentemente con un, un, una messa appunto di risorse che possano guardare e, e pian piano valorizzare quello che c'è già. E il, grande, il grande compito che ha un'amministrazione, un comune, un ente locale, un'associazione e, e una regione è quello di uh, illuminare ciò che già c'è. A volte non si deve inventare nulla di nuovo, eh, ma semplicemente fare in modo che attraverso delle idee si possa illuminare eh, qualche cosa che, eh, che è già presente tra di noi. Questo ha a che fare con uno dei capisaudi della del piano strategico, il piano strategico della cultura, ma questo l'avrei detto sicuramente Aldo stamattina, lo abbiamo voluto chiamare PIL uh, un po' perché ci sembrava il caso di, no, di giocare sul PIL e sul, eh, di, quindi di dare credito al fatto che con la cultura si genera reddito, uh, si, si, genera, si genera appunto economia e, e abbiamo voluto poi um, utilizzare questo acronimo triplicando le I e quindi dando valore alla P come un pro, al prodotto culturale, ma non nel senso della mercificazione. Quando si parla di prodotto culturale io sono professore di filosofia, quindi diciamo sarei ben attento a chiamare tutta la cultura prodotto, ma prodotto come qualcosa che si porta, qualcosa che si porta avanti, che, che uh, si fa condurre, e che poi è l'esperienza di tutti quelli che... Lavorano nel campo della cultura e che si appassionano alla cultura e poi le tre identità, innovazione e impresa e nel gioco delle tre e uh, l'ultima la L è il lavoro nel gioco delle tre c'è uh, il fatto che non c'è identità senza innovazione perché l'identità non è soltanto qualcosa del passato qui è interessante quello che si dice nella brochure dei granai della memoria no? quando si dice che è una storia che guarda, che guarda al passato, per, guardare, per, per portarci al futuro, ma perché ciò che ci interessa di fatto è ora, è presente. Ciò che ci interessa, interessa l'identità, la l'aid dell'ente, scusate questa una piccola digressione filosofica, è proprio quello che ci interessa anche, oggi, oggi. Il presente, è solo nel presente che c'è un'identità e la possibilità che questa identità viva e, e che viva anche attraverso diciamo, il, il suono dei bambini. E, ma non c'è identità senza innovazione, e innovazione senza identità, perché l'innovazione non è soltanto quella tecnologica, è, ma è, è l'innovazione dei processi. L'innovazione dei processi ha a che fare... Con, anche qui con l'innovazione dei processi sociali e umani e la considerazione che la Biblioteca di Monopoli ha per eh, diciamo, la inclusione è interessante, molto interessante, interessantissima, tutto questo perché genera impresa e quindi lavoro, che non è vero che con la cultura non si mangia, ma anzi come si dice a un certo punto nel piano strategico si mangia, niente molto buona tra l'altro, Ultime due considerazioni, mi sembra che sia importante fare. Oh, queste cose sono stranissimo, ma, ma si ritrova benissimo in questa push dei granelli della memoria, dei granelli del sapere. Il questo Bonzo sta facendo di complimenti che ha scritto la push eh, fare eh. un applauso, diciamo, per perché Laddove si parla di territorio, di innovazione, di integrazione, di memoria, di sguardo all'Europa, e di, uh, della Puglia come cerniera tra il Mediterraneo e l'Europa, ma noi siamo andati anche oltre, noi abbiamo parlato delle tre il Mezzogiorno, il Mediterraneo e il mondo, perché una Puglia che è, è chiaramente croceria tra Oriente e Occidente, eccetera, ma questo cosa significa per noi? Significa che siamo stati un popolo, di, uh, un popolo, diceva Alessandro Io Grande la nostra identità è un'identità miticcia perché? Perché noi siamo un popolo miticcio, noi siamo stati ospitati dai primi secoli Cristo in cui qui vi è stato qualcuno i Dauni, i Peucezi, gli Iapigi e, e poi abbiamo, abbiamo ospitato di tutto di più, abbiamo ospitato non solo i Greci, eh, abbiamo ospitato i Provenzali, i normanni, i Bizantini e, e poi diciamo la gente che dall'Oriente, gli Arabi, i, i, i, i Normanni eccetera eccetera eccetera e, e questa identità, questa ospitalità è rimasta nel tempo. Ma cosa interessante è che questa ospitalità la si vede anche, la si percepisce nei linguaggi, e nel lessico di alcuni popoli e, ma anche in alcune parole che sono di uso comune e, e infine, altre due considerazioni, se posso permettermi, I granai del sapere, però si possono anche leggere in un altro modo. A me piacerebbe mettere un accento sull'A. I granai del sapere. Eh, perché come dicevano alcuni filosofi un po' di anni fa, il sapere è un sapere, c'è cioè un gusto. È un gusto, senza il gusto, uno non legge. Eh, senza avere un minimo di bellezza, eh, in quello che cioè io quando scelgo un romanzo eh, lo scelgo e eh, lo leggo perché è avvincente, perché dopo una, una pagina voglio leggere la seconda, la terza, la quarta e, e, e così via. E, e quindi è di un grande gusto, perché senza il desiderio di questo, cioè senza il desiderio della bellezza, eh, noi potremmo anche questo lo dice, ma questo diciamo Nicola giusto? lo sa benissimo, noi potremmo anche uh, conoscere le tecniche eh, di lettura più, diciamo, estremamente convincenti, ma non, abbiamo, ma, ma non avremo mai solleticato il gusto di un ragazzo nel prendere una pagina, nell'aprire nell una pagina di un, di un romanzo, di mettersi a leggere, di capire, comprendere quello che eh, quello che legge e di affermarsi in questo questo è il nostro, grande, il nostro più grande compito eh, per cui chissà se tra dieci anni saremo qui a raccontarci eh, quello che è successo diciamo, nel piano strategico della cultura eh, che appunto arriva fino al 26 quindi non solo scavalca questa amministrazione, addirittura scavalca una seconda amministrazione eh, questo proprio per, per, per l'idea che noi abbiamo che uh, siamo strumento di qualcos'altro, così come diceva un grande letterato uh, inglese, il premio Nobel della letteratura, Bernard Shaw, non diceva che è il, uno delle, una delle costruzioni più, più belle e più altruiste è il faro. Ecco, questo piano della cultura è, la, è, è a questo. Questa, questa idea, questa filosofia quella deve essere un piccolo faro che vuole accogliere le navi e, e vuole farli trovare non solo riparo ma vuole ospitarle e vuole ospitare tutte le idee e, perché il piano della cultura è questo, questo è un piano aperto cioè non, non si chiude poi si indicano, delle, si indicano delle, serie, delle strade degli obiettivi ma tutto il resto sarà compiuto dai da, dagli, dagli operatori e dai cittadini della nostra grandissima e bellissima regione. Che la... E la Grazie. Grazie a Paolo Ponti che ci regala il sapere e il faro. Per quanto riguarda la domanda retorica che mi voleva chissà se tra 10 anni saremo qui a discutere, io non lo so sarò sicuro che ci sarà il Presidente Mastroneo da dieci ah, anni a rilanciare il progetto per altri dieci anni, que su questo potete essere io non garantisco la mia presenza, però sono certo che ci sarà il Presidente Mastroneo, così come eh, sono molto d'accordo con quello che dicevi che il tempo è quello del presente, del resto penso che avrei avuto modo di leggere questo bel libro di Rovelli, lo L'Ordine del Tempo, in cui sostiene fondamentalmente, che l'unico tempo è quello che viviamo, e cioè il presente. Io prima di eh, parlare con Claudio Cappon, eh, siamo molto contenti che Claudio Cappon, il segretario generale del COPE, ma la conferenza permanente visivo del Mediterraneo, così come tutti gli ospiti che, che ci sono venuti ah, a trovare, volevo fare, non come si fa normalmente alla fine, ringraziamenti, li volevo fare diciamo nel tempo penultimo invece, li volevo fare adesso. E volevo ringraziare a nome della fondazione personalmente le persone che vi dico e alle quali poi alla fine farei un applauso collettivo, e cioè le persone che hanno poi reso possibile la preparazione di tutto quello che stiamo facendo da stamattina. Maria Giovanna Volpe, Chiara Magnozzi, Mara Sorressa, Anna Maria Pinunno, Mattia Ramunni, Simone Boccuzzi. Vittorio Bruno e Vittorio il Biondo, si chiamano tutte e due Vittorio, tutte e due di Lorenzo, sono pure Cucini, quindi noi li chiamiamo il Bruno e il Biondo, al telefono sono pure con la stessa voce, Marzo Marzulli, Fabrizio Bando, Roberto D'Aloia, Stefania Mastrosinini, Tina Latrofa e io accomunerei in un applauso generale anche ovviamente Gianvito Mastroleo e Filippo Gianluzzi. dopo questo incontro e prima di quello successivo c'è un, uh, un aperitivo che possiamo prendere nelle sale di là, quindi se avete avuto pazienza di restare prima adesso vi conviene aspettare anche un altro po' perché ovviamente non inizia quello se non finiamo noi, quindi diciamo dovete farci compagnia. Dicevamo eh, Claudio Cappon, eh, conferenza permanente dell'erroesivo del Mediterraneo. Eh, Diciamo che questo progetto e più in generale che nella memoria rispecchiano e rappresentano realmente la vocazione della fondazione di Wagner, cioè quella di mettere insieme tante cose e anche questa vocazione che attraverso per esempio il festival Hector in Favola mettiamo in campo da un po' di anni che è questo cercare una continua sponda nel Mediterraneo perché è il nostro mare, perché lì è nata la nostra cultura e la rispecchia anche rispetto a, a, ad altri due temi che riguardano molto quello di cui ti occupi a Copia, cioè l'innovazione del linguaggio ma più in generale l'innovazione dei linguaggi eh, volevo partire da te, poi ovviamente sei libero di spaziare dove, come ti pare ti volevo chiedere come si inserisce l'audiovisivo nella gestione contemporanea invece di una biblioteca una fondazione, cioè come può essere messa a frutto bene, a rendito bene. Allora, innanzitutto anche io voglio ringraziare per l'invito uh, a questa iniziativa che tra l'altro conferma il ruolo di conversano della Fondazione di Lagno come crescente punto di riferimento di qualità sul piano dello scambio culturale e del confronto di idee. Tra l'altro mi piace molto, è stato detto dal Presidente stamattina, il termine, anche a me piace molto, il termine granai del sapere perché questo ci ricorda che il sapere anche nel mondo superveloce di oggi è qualcosa di graduale che si accumula, si conserva e come tale soprattutto può essere trasferito tra persone, popoli e generazioni. E' proprio questo continuo processo di trasmissione del sapere che, secondo me, è al centro un po anche delle riflessioni di oggi che pur l'allutamento di tutti i fattori sociali, industriali, politici, è l'elemento fondamentale alla fine della costruzione di quella che consideriamo la nostra civiltà e le nostre conquiste culturali, secondo l'antica citazione medievale che siamo tutti nani sulle spalle di giganti, cosa io a cui credo profondamente. E quindi certo dei luoghi di accumulazione e conservazione del sapere come è l'iniziativa. Guarda, oggi sono investimenti preziosi per il nostro futuro. Però, qui vengo un po' a quello che dicevi, è certo che il panorama della conservazione e diffusione del sapere o della comunicazione è in rapido e profondissimo mutamento e suscitando, diciamo in verità, inquietudini, preoccupazioni e anche paure. Da questo punto di vista rappresentando un'associazione di media audiovisivi e addirittura di quella che è considerata la cattiva maestra per definizione, cioè la televisione qualche disagio a l'ho sentito tante volte in questi contesti. Mi ricordo che parecchi anni fa era un convegno con Ernesto Galli della Loggia e Galli della Loggia usa l'epoca come discriminante per la tutela della nostra cultura, addirittura della nostra civiltà nei confronti di quella che appariva la barbarie avanzante il prevalere o meno della comunicazione scritta rispetto a quella audiovisiva, cioè del leggere rispetto al vedere. A distanza di tempo, quasi 15 anni fa, mi sembra che in termini impatto di impatto op su opinione pubblica di quello che si dice mindset, in inglese. non ci siano dubbi su chi ha quella razza. E allora, Dobbiamo arrivare alle conclusioni che allevano erano catastrofiche di là della loggia, eh, qualche dubbio ogni tanto lo pongo anch'io, però ecco, credo che eh, non si possa oggi dare un discorso sul, sul, sul rapporto tra uh, come dire, legge e vedere se le due cose sono in conflitto. Un po' perché se ne occupato di strategie e di piani tutta la vita, mi sono accorto che l'unica cosa imprevedibile è il futuro. Quindi grazie a Dio questa attenzione. Certo un processo così veloce è assolutamente anche imprevedibile come è stato quello che ha eh, eh, riguardato i media in questi ultimissimi anni, così disruptivi, scusate, negli inglesi, ma è un termine vuole, che ha cambiato anche i fondamenti economici nel mondo della comunicazione, cosa di cui si parla poco. I cosiddetti business model, oggi insomma, la comunicazione tradizionale fatica a sopravvivere o comunque ha grandi problemi strategici per sopravvivere e può avere esiti che nessuno oggi è in grado di immaginare. Penso, solo pochi anni fa, eh, quelli che i grandi protagonisti del mondo di Internet erano eroi della libertà e dopo 5-6 anni sono tirati delle conoscenze dell'opinione europea. Eh, Comune e anche una visione politica di questi mondi. Quindi eh, credo che sia presto per trarre conclusioni catastrofiche, come faceva della Loggia, e credo che si debba essere semplicemente realistici. L'atteggiamento corretto sia prendere atto che il cambiamento della struttura eh, della comunicazione, quindi della, della diffusione della comunicazione del sapere, sia irreversibile e ragionare invece quanto. Iniziative di tutela del sapere cioè nel nuovo contesto eh, possono utilizzare le nuove forme e attraverso le, le nuove forme cogliere nuove opportunità. Ecco, da questo punto di vista vengo a quello che facciamo, la Copa, come dicevi, l'associazione non solo delle televisioni, devo dire, anche se prevalentemente delle televisioni. Tutto l'audiovisivo del della regione mediterranea e noi in, questo, in questi progetti siamo molto impegnati. Eh, I media, soprattutto quelli più antichi, che tra l'altro sono tutti quelli pubblici, che sono nati prima di tutti gli altri, sono dei depositari esistes di archivi vastissimi e da tempo. Lavorano per la loro protezione e per il loro riutilizzo. Da questo punto di vista, la digitalizzazione è stato un passo in avanti straordinario perché, in questo settore, è diventata un'opportunità enorme per accrescere l'accessibilità e la possibilità di utilizzo produttivo degli archivi, dei materiali di archivio, e questo è consentire nuove creatività nuove produzioni. Oggi parte di che si nel mondo, una percentuale crescente diciamo, di quello che si produce nel mondo audiovisivo utilizza materiali di archivi, ovviamente rivisti, eh, messi digitalizzati e quindi come dire, è come, come il passato è diventato molla no, della creatività futura. La copera ha no? una commissione di archivi questi ultimi anni abbiamo sviluppato dei progetti importanti, un progetto che si chiama Mad Men, Mad Men Memoria del Mediterraneo. un progetto europeo che aveva una profila di NAR, l'Istituto Nazionale di Sassi francese, che è l'eccellenza europea in questo campo. Devo dire che ho scoperto una sorpresa a livello internazionale, ma anche una soddisfazione che secondo è considerata rara punto di vista in Europa. Per la direzione di una piattaforma web, tutti i broadcast e mettere a disposizione di tutti i di, contenuti di, di archivio. Il progetto si chiama Balkans Memory per studiare le modalità e la possibile valorizzazione dei materiali di archivio delle televisioni balcaniche, perché questi materiali esistono, ma come detto, trasformare materiali utilizzabili e conservabili non è impresa da poco. Poi abbiamo anche lanciato un progetto che si chiama proprio Making a Story from Archives era eh, indirizzato a giovani registi della regione per la produzione di commentari storici con materiale come esclusivo uso di materiale In più noi svolgiamo la nostra missione di creare ponti fra nord e sud ma anche tra est e ovest del Mediterraneo, molta attività con supporto spesso europeo, devo dire di istituzioni culturali europee, di training e di workshop, proprio eh, cercando di utilizzare le competenze. Tecniche, tecnologiche, che sono ovviamente più del nord, presso i broadcaster e i media del sud, proprio per evitare che questo patrimonio eh, gigantesco possa andare dappertutto o che invece possa essere riutilizzato e messo a disposizione. Uh, si tratta ovviamente di iniziative contenute rispetto al gigantesco mondo della comunicazione oggi, ma certamente di grande rilievo. Se mi permettete. Quello che io trovo importante di questi progetti, che sono progetti di cooperazione, e qui vengo anche al dato termine comunità, di cui ho parlato oggi, è proprio questa possibilità che intorno a progetti di lavoro comune si crea veramente, io ho sperimentato personalmente, una comunità professionale di persone che provengono da esperienze culturali più varie, eh, che... Eh, è, secondo me, uno dei lasci più importanti eh, per aiutare a superare eh, quello che, diciamo la verità, sta avvenendo, cioè la rinascita di stereotipi e pregiudizi tra le diverse culture di questa regione, che è una regione di diversità, è un microcosmo di diversità, è una, sicuramente una regione anche di grandi conflitti, antichi ma anche... Ma non dimentichiamo mai che è anche una giornata di grandi prostitute. Quando ero militare, sono stato militare in Puglia, io mi ricordo una spiaggia di San Catalogo. Una mattina di gennaio vedevo le montagne dell'Albania di fronte, da parte dell'Egitto vedevo la Tunisia. Quindi, come dire, comunità professionali che lavorano insieme sono, secondo me, una cosa molto importante in sé come sottoprodotto, se vogliamo, della nostra attività. L'ultimo tema a cui il commento che devo fare di questi progetti, di questa nostra attività è che gran parte di queste cose nascono dai broadcast storici, cioè quelli pubblici, a riprova in un momento molto complesso che una missione di servizio pubblico ancora vissuta come viva può essere assolutamente rilevante nel mondo di, di oggi, anche se oggi tende un po' a perdersi. Rilevante perché in un mondo che è trascinato a questa velocità dalla tecnologia e dalle sue schiaccianti esigenze commerciali, la conservazione e la valorizzazione della, della memoria che i media pubblici possono fare ci può aiutare a non comunicare solo un eterno presente e a non lasciare al caso e al mercato il futuro. Concetto di radici e avi bellissima citazione di stamattina. La tecnologia e i suoi sviluppi talvolta inattesi e credo anche inopinati, perché io ricordo discorsi di 15 anni fa su internet, tutti completamente disattesi, anche rispetto a quello che ci sono gli esperti, però ricordiamo che sono sempre un'opportunità e non devono mai essere solo. E in questo senso permette di dire che la cultura in un mondo che sempre più tende a dividersi e a specializzarsi e a creare quindi distanze crescenti fra chi sa e chi non sa, è ancora alla base di tutto. Investire in cultura, investire in sapere soprattutto in luoghi che hanno un'enorme ricchezza di riferimenti, in questo caso l'Italia e anche la Polonia. ovviamente l'Italia può e deve essere un asset importante nella competizione globale è un impegno pubblico non è un c'è proprio un impegno pubblico mirato a favorire questo tipo di investimenti mi sembra ora più indispensabile che mai grazie anche grazie a Claudio Gapponi che appunto nella parte finale del suo intervento ha, fatto, ha richiamato questo questa, questa condizione di prossimità di questa regione che penso, volevo concludere su questo, che una serie di attività della Fondazione, penso però a uno sviluppo ultimo degli ultimi anni di Lector in Fabula, stia mettendo molto in evidenza, c'è questa valorizzazione del, diciamo, dei popoli che sono dall'altra parte del, del Mediterraneo, che sono più a sud, e che comunque insieme si rappresentano per quello, per quello che sono. L'applauso a tutto lo staff l'abbiamo già fatto, il presidente, non lo vedo, ma penso ci esatto, sì, esatto. sarà forse in prima fila per aprire le danze al buffet. Vi ringrazio a tutti per la partecipazione, ovviamente ringrazio tutti gli intervenuti, soprattutto quelli che sono arrivati da più lontano perché eh, diciamo, mostrano c'è un senso di appartenenza ancora maggiore, ci spostiamo di là e poi credo Filippo alle 8 ci sarà un'altra eh, diciamo, un piccola sezione che concluderà questa giornata del lavoro. Grazie.